Eh, ricorda malacoda contrastare indefessamente il bene a meno che non si stia per trasformare il male. Ma che vuol dire? Tutto ciò riguarda la legge degli opposti e dell'eccesso. Ricordati malacoda la legge dell'eccesso. In che senso? Ah, aspetta! Ora ricordo, ogni cosa portata all'eccesso si trasforma nel suo opposto. E l'unico modo per prevenire questa trasformazione è sentire la misura. Ma noi questa storia del sentire l'abbiamo già sistemata, quindi dobbiamo portare all'eccesso, portare all'eccesso. Ah! la vecchia ricetta in nome di Dio ah sì sì sì sì noi dovremmo convincerli a fare cose sempre più orribili in nome del bene. Ecco, ecco il ribaltamento che intendeva il maestro, il ribaltamento. Bene, ma la coda, adesso che hai capito, devi solo trovare come realizzarlo. Il maestro sarà felicissimo. Allora, dobbiamo convincerli a fare il male come fosse il bene. Il male come fosse il bene. Il male... come... Ma, ma, ma, ma. Come fare? Come fare? Ah, come fare? Maestro, maestro, come fare? Ah, maestro! Eccomi, malacoda! Non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco! Oh, tranquillo, malacoda, tranquillo, ci sono qua io. Te lo spiego con calma. Riprendiamo il tuo ragionamento. Non eri a un cattivo punto. Allora... In passato abbiamo visto che ha già funzionato, l'hai detto tu stesso. In nome di Dio massacrare e distruggere. Ma ora questi purtroppo si sono un pochino svegliati e sono convinti che avere cura degli altri, avere cura dell'ambiente è un valore. <ride> ma proprio perché si sono convinti, Malacoda, sono convinti di essersi evoluti cadranno facilmente nella trappola che io gli sto tendendo. Loro si convinceranno, come sempre è successo, che la loro è la verità unica e che quello che loro credono essere il bene collettivo può paradossalmente essere imposto <ride> divenendo in virtù dell'imposizione puro male perciò piano piano perderanno ogni ritegno dichiarando i loro stessi fratelli pericolosi per il bene collettivo e vorranno togliergli la parola il pensiero, i diritti financo la vita, <ride> sostanzialmente, in nome sempre di questo bene superiore, vorranno eliminare la libertà, capisci? Vorranno eliminare il libero arbitrio che lui stesso considera la sua più alta creazione, non capendo che il capitale in assoluto quello che a noi conduce più anime di tutti non è l'uccidere che tutto sommato libera un'anima bensì proprio togliere la libertà <ride> Togliere il libero arbitrio che lui stesso gli ha donato questo è il male superiore capisci Malacoda? questo è il nostro trionfo immagina Malacoda immagina tutti questi Omini e donnine grigi, con i loro sofisticati sistemi per tracciare all'istante chi sgarra, chi turba l'ordine costituito e denunciarlo, convinti di perseguire il bene superiore. E proprio in questo noi le aiuteremo, Malacuda a creare sistemi sempre più sofisticati di controllo e di educazione al bene superiore, al bene collettivo, bene che sarà indubitabilmente considerato indiscutibile grazie ai nostri, alle nostre autorità nel potere scientifico e morale. Ma, ma, ma maestro, se a un certo punto avessero dei, eh, dei ripensamenti, come dire, dei, dei, dei, dei dubbi, ma ovviamente, ma la coda questa cosa sarà accuratamente sorvegliata, ma non dagli stupidi, inconsapevoli, grigi, ma ci saranno i nostri, i nostri neri e rossi, quelli nostri intendo, quelli nostri davvero, ah, quelli nostri davvero, sì, capisco, capisco, ecco, quelli condurranno il gioco consapevolmente, sapendo che tutto ciò il ribaltamento del bene nel male, ovvero sia la libera ricerca del bene che si trasforma nell'obbligo al bene, ecco, questo conduce a noi e solo a noi. Ah, sublime maestro, il ribaltamento, il ribaltamento, il ribaltamento. Ma, ma, ma, ma non pensare, ma la coda, che sia facile raggiungere tutto ciò. Non ci bastano i nostri agenti rossi e neri per questo. Ci servono soprattutto un'enorme massa di grigi inconsapevoli e consenzienti. Ah, e, e, e come li fabbrichiamo? Non li fabbrichiamo, Malacoda, li creiamo. Li creiamo grazie al malumore e alla confusione. Ah, mi piacciono il malumore e la confusione. Eh, più generiamo malumore e confusione e più le anime fragili desidereranno che gli uomini siano obbligati a fare il bene non capendo che, che lui proprio lui proprio questo caos desidera per permettere a tutte le anime di crescere di imparare di evolvere di evolvere <ride> e invece questi sciocchi desidereranno proprio l'opposto, capisci? Una immensa grigia, tranquillità, da cittadini in modello, obbligati, controllati in tutto, ma virtuosissimi. <ride>